bene oggi coloriamo con i pennarelli giotto facciamo le pettinature facciamo i capelli perché un figurino ha bisogno di avere i capelli magari non andiamo a sviluppare il viso però almeno almeno fare un minimo di pettinatura in questo tutorial ti faccio vedere come fare delle pettinature semplicissime il più semplice possibile perché tu possa fare dei figurini con i capelli. Vediamo come fare. Allora mettiamo sopra una velina e cominciamo. Prendiamo un marrone. Ok. E facciamo una pettinatura semplicissima allora intanto incominciamo dalla metà qui ci sarà la metà facciamo la frangetta poi decidiamo la lunghezza facciamo finta che sia lunga così e tiriamo una riga Tiriamo un'altra riga. Dopodiché facciamo delle righe parallele. Cerchiamo di fare una pettinatura il più semplice possibile. Lasciando anche un po' di spazio tra una riga e l'altra. Mi raccomando, le orecchie sono importanti anche le orecchie da fare. E poi tiriamo delle linee parallele. Qui ci sarà la frangia. Per cui diamo un altro movimento con altre righe, sempre parallele, fino ad arrivare alla metà. E adesso facciamo la stessa cosa nell'altro lato. Arriviamo a fare la frangia e facciamo delle altre righe con la ciocca dei capelli che va intorno all'orecchio. Possiamo ripassare un po la parte del viso per essere più precise e facciamo queste linee semplici con un po di distanza magari l'una dall'altra per creare la pettinatura dove c'è da fare qualche riga in più si fa e come vedete abbiamo fatto una pettinatura semplicissima stilizzata cioè così Ok? Quindi abbiamo fatto questa pettinatura così in modo stilizzato. Allora come fare a fare i capelli in modo semplice? Praticamente si tratta di fare, intanto avere un'idea della metà della lunghezza del, dei capelli che si vuole fare e poi dopo si fa così. Così. qui ci sarà ovviamente la frangia io cerco di farvela più semplice possibile se qui c'è il viso con le orecchie mi raccomando disegnate le orecchie le righe saranno quasi parallele seguiranno faranno questo movimento qui quindi vado a fare tutte queste righe fino ad arrivare ovviamente al collo la stessa cosa la faccio dall'altro lato quindi faccio queste righe quasi parallele che partono da qui e vanno giù seguendo anche un po il movimento per la frangia farò la stessa cosa sempre da questo punto qui Partono le righe con la frangia dopodiché posso anche prendere un colore magari un po' più chiaro mh, per andare adesso prendo l'arancione ma poi scegliete voi che colore usare un colore più chiaro da mettere sotto posso anche sempre facendo le righe Posso anche decidere di metterci un colore più chiaro sotto farò la stessa cosa vicino al collo la coloro tutta e poi vado a fare queste righe che sono un po le ciocche dei capelli utilizzando due colori più simili possibili uno più chiaro e uno più scuro e facendo tutte queste linee ottengo un effetto di capelli la stessa cosa per la frangia poi ci sono alcuni punti dove colorerò di più e altri dove colorerò di meno però almeno così è una pettinatura semplicissima che si può fare e che dà l'effetto di Capelli, cioè non fate i figurini senza i capelli perché siamo donne quindi fate un figurino di una donna fategli una pentinatura stilizzata ma fategli i capelli magari ci volete mettere un orecchino mettete un orecchino ok? se volete utilizzare dare un effetto di, di ciocca magari andate a fare così e la, e la interrompete lì potevate dare una forma anche un po più tonda invece che dritta allora avreste continuato queste righe per dargli una forma un po più tonda almeno almeno fate i capelli stilizzatissimi perché non sono indispensabili i capelli nel figurino nel senso che fate un bel abito, un bel capo eh, però mettetegli i capelli anche il più semplice possibile questo qui è un, una pettinatura semplicissima volendo posso andare a fare un po più di scuro vicino al collo aggiungo delle righe un po più scure vicino al collo se voglio sottolineare la frangia faccio qualche linea un po più scura sulla frangia qua e là dopo vi sbizzarrite per dare lo stacco della frangia e avete creato un minimo di pettinatura bene ora vediamo abbiamo fatto questa adesso facciamo la pettinatura qui allora prendiamo il giallo comincio dalla metà quindi dalla metà mi segno la parte sopra alle sopracciglia per la frangia e faccio la frangetta poi facciamo una coda alta come una famosa cantante un po di righe per i capelli e poi dobbiamo fare la coda quindi è una specie di s la facciamo attaccata al collo e andiamo a unire le due linee a questo punto facciamo la stessa cosa delle righe come abbiamo fatto qui facciamo anche qui la frangetta sempre trovando questo punto la parte delle orecchie l'altra parte delle orecchie quindi abbiamo fatto la base per fare la coda alta in questo caso i capelli biondi e andiamo avanti con questa linea che sembra una specie di S per fare la coda ora possiamo anche questa è stilizzata abbiamo fatto la pettinatura della coda se ve la faccio vedere così vediamola più semplicemente abbiamo fatto la coda ok la vediamo qui facciamo come abbiamo fatto prima decidiamo l'altezza della frangia Avremo una linea di metà, un punto e di qui facciamo la frangia che esce un po' fuori. Ok? E l'altra parte della frangia. Poi andiamo a fare le righe così. Immaginando una linea di metà faremo la parte della testa, la coda e facciamo una specie di S partiamo di qui e facciamo un'altra S che però rimane nascosta e chiudiamo qui la coda a questo punto facciamo delle linee che seguono il movimento delle ciocche dei capelli chiaramente qui si interrompe e qui va avanti mettiamo le orecchie e avremo qui congiungiamo le righe anche qui e abbiamo fatto la nostra coda se vogliamo aggiungiamo un colore un po diverso o un giallo più chiaro anche adesso io uso quello più scuro così lo vedete meglio nel video e mettiamo qualche ciocca qua e là io sto usando questi colori perché si vedono meglio nel video dopo voi usate i colori che volete chiaramente vi conviene usare dei colori chiari per dare questo effetto dei capelli come vedete sto ripassando se volete fate una ciocca fuori e dove è bianco aggiungete delle altre righe poi potete andare a colorare di più col, con un altro colore riprendiamo ad esempio il giallo e possiamo andare anche a colorare un po di più in alcuni punti e questa è un'altra pettinatura semplicissima stilizza sul collo vicino al collo fate un po più scuro e avete una pettinatura stilizzata ma semplice semplice semplice più semplice di così è semplicissima ok e quindi avrete due pettinature questa e questa ok le stiamo guardando adesso queste due e queste due adesso facciamo la pettinatura qui ok adesso facciamo la pettinatura qui allora in questo caso non comincio dal centro ma comincio di lato quindi il centro sarebbe qui io comincio un po più in là e faccio una frangia vedete che faccio questa onda e arrivo con quest'altra riga arrivo fino all'orecchio mentre invece qui faccio la onda e arrivo fino all'orecchio proprio vicino alle sopracciglia poi devo fare delle onde fatene poche così è più facile da fare il disegno e arrivate fino alla spalla di qua fate delle onde a questo punto faremo di nuovo le righe che seguono come delle ciocche che seguono la forma. Adesso vi faccio vedere, qui i capelli saranno dietro all'orecchio, per cui arrivo fino all'orecchio. Questo è il punto e questo qua è il punto. Ok? Questo punto qui di cui parto e metto le righe dietro ai capelli. Qui c'è questa onda che fa così, io la seguo, seguo però qui non la faccio proprio uguale, mi avvicino, qui mi sono avvicinata. Parto di qua, mi avvicino anche qui e poi riallargo la linea, vicino al collo posso anche un pochettino ripassare il collo e il viso, fare delle onde anche qui con un verso differente e sto creando le ciocche in modo molto molto molto semplice perché non dovete diventare matte almeno partire facendo un minimo di eh, capelli perché il figurino senza capelli contando che è un figurino femminile non è bello qui mi sono fermata all'orecchio, e ho lasciato questo spazio che poi andrò a colorare ripasso la parte del collo del viso e della parte dell'orecchio rifaccio la riga e mi fermo qui e mi sposto quindi con la riga arrivo a questo punto e poi mi sposto di nuovo vengo qui faccio un'altra forma sempre a onda e le cambio così do l'effetto di mosso a questo punto visto che stiamo facendo una pettinatura molto molto semplice ci saranno dei punti che io andrò a colorare ve lo faccio vedere sul foglio bene allora abbiamo detto che non partiamo qui ci sarebbe la metà ma noi partiamo più in là quindi partiamo qui e facciamo la frangia che va dietro l'orecchio sempre di qui facciamo l'altra ciocca che va di dietro l'orecchio avremo la forma dove diamo delle onde due o tre sono sufficienti non ne fate tante semplificatevi la vita deve essere proprio molto stilizzato andiamo avanti e facciamo altre onde se volete potete fare una ciocca che fa così e qui ci sarebbe la spalla a questo punto facciamo le ciocche che vanno dietro ai capelli qui seguono e poi si allarga la riga per dare l'effetto della ciocca vicino possiamo fare anche così decidete le forme delle ciocche e poi le andate a fare come vedete un punto un punto un punto io vado a unire le righe in alcuni punti cioè la mia ciocca sarà così qui si unisce e poi fa così in questo punto si è unita ok qui l'ho unita qui l'ho unita qui l'ho unita e gli do il movimento stessa cosa faccio da questa parte Così avete un effetto di pettinatura senza essere una cosa impossibile ok un pochino se volete fare questa ciocca un po così potete anche farla ok adesso andiamo a colorare dei punti un po più scuri qui possiamo colorare vicino al collo un punto un po più scuro e vi andate a colorare i capelli dando l'effetto delle ciocche con i capelli ondulati, mossi, ricci come volete voi, colorate in alcuni punti e date questo effetto qui coloreremo tutto oppure date un effetto di luce magari un riflesso più chiaro lascerete un po bianco o metterete un colore un po più chiaro per dare un riflesso e qui andate a colorare tutto e fate le ciocche molto in modo molto molto molto semplice cioè questo video vuole aiutarvi a fare i capelli nel modo più semplice possibile per farli i capelli nei figurini perché un figurino, vabbè, non c'è il viso, ok, non importa, ma almeno i capelli, un minimo di pettinatura, fateli. Quindi, come vedete, siamo, ho fatto delle righe che sono così e poi in alcuni punti qua l'ho unita. Così do l'effetto della ciocca. Naturalmente ricordate le orecchie. Le orecchie. Mi raccomando, le orecchie. Sono da fare. Poi se ci volete mettere degli orecchini, ci mettete anche degli orecchini, ok? visto come realizzare i capelli eh, in un modo molto semplice in questo video con questi pennarelli semplicissimi mm, vi consiglio di partire con i pennarelli comuni cioè questi per poi passare ai pantoni che sono pennarelli un po più professionali quindi potete cominciare con questi e poi dovrete passare ai pantoni per fare i figurini Abbiamo visto come fare eh, i capelli in un modo molto molto semplice. Abbiamo fatto queste tre pettinature e le ho fatte insieme a voi con questi pennarelli, ok? Quindi se vi piace l'argomento scrivetemelo nei commenti, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per non perdere nessuno dei miei aggiornamenti. Mi raccomando partite con questi pennarelli per poi passare ai pantoni, ok? Bene, ci vediamo per il prossimo video, se ti è piaciuto lasciami un like. Un grande saluto da Patrizia Patò 74, ciao!